Ciao ragazzi, benvenuti alla mia cucina. No, aspetta, non va bene così. Ancora non ci siamo. Ok, adesso ci siamo. Oggi faremo una torta paradiso. Così diventiamo tutti più buoni. Che si fa molto velocemente con lo yogurt. Ma non ho lo yogurt. Ecco gli ingredienti. Zucchero, burro, scorza di limone. Uova, farina fecola di patate, lievito, così si conti. Dopo aver imburrato e infarinato la teglia, versiamo l'impasto. E adesso infornate a 175 gradi per 40 minuti. Quando è pronta, io vi richiamo e ce la mangiamo. No, prima va tagliata. Ovviamente a tutti piacerebbe una fetta con più fragole e nessuno vorrebbe la fetta centrale senza nulla. Proviamo a contare quante sono allora. Le fette che hanno le fragole su due lati sono 4. Quelle che hanno fragole su un solo lato sono anch'esse 4. E solo una fetta non ha niente, quella centrale. Mettiamo via allora questa torta e prendiamo le una già preparata in precedenza. Dopo averla fatta diventare un querrato, mettiamo la panna. Tagliamola in 16 parti. Le fette che avranno la panna su due lati saranno una, due, tre e quattro. Le fette che avranno la panna su un solo lato saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Le fette che non avranno panna su nessun lato saranno 1, 2, 3 e 4, quelle centrali. Possiamo allora modellizzare questa situazione con un semplice disegno. Ad esempio, per una torta con 25 fette, 4 saranno quelle a 20 la panna su due lati. 12, quelli con la panna su un solo lato e 9, quelli senza panna La stessa cosa può essere fatta per una torta 6x6 4 saranno le fette con la panna su due lati 16, quelle con la panna su un lato e altre 16, quelle senza panna Inseriamo adesso i dati raccolti in una tabella in cui indichiamo la taglia della torta il numero di fette totali quelle aventi la panna su due lati quelle con la panna su un solo lato e quelle senza panna. E cosa succederebbe invece nel caso di una torta N per N? In una torta di taglia N per N, le fette a 20, la panna su due lati, saranno poste ai vertici. Saranno quindi 4. Quelle che avranno la panna su un solo lato saranno n-2 per ogni lato della torta, quindi per 4. E quante saranno invece quelle senza panna? Beh, facile, saranno date dal numero di quadratini del quadrato n-2 per n-2. Possiamo quindi inserire nella tabella precedente i risultati trovati. Con l'aiuto di GeoGebra possiamo provare a confrontare le diverse funzioni trovate. Dopo aver inserito i punti della tabella precedente, osserviamo i diversi tipi di grafico. Poiché il numero di fette a venti la panna su due lati è sempre lo stesso, la funzione sarà costante. Il numero di fette a venti la panna su un solo lato crescerà in modo costante, mentre quello rappresentante le fette senza panna aumenterà molto più velocemente, essendo il suo grafico una parabola. Adesso tocca a voi. Immaginate di glassare una torta cubica e provate a contare quanti cubetti hanno tre facce glassate, quanti due, quanti una e quanti nessuna. Grazie per l'attenzione. Cotto e mangiato.